Mi unisco ai ringraziamenti innanzitutto e devo ringraziare la Presidente della Commissione Scuola Teresa Zotta la mia ex delegata al decimo municipio, Giuliana Di Pillo, che hanno pervicacemente lottato insieme ai dirigenti, ai funzionari del municipio e insieme al, al commissario perché questa struttura potesse riaprire in tempo per il primo settembre. Questa è una struttura che nasce praticamente come primo nido di Ostia, è stata utilizzata per tanti anni, poi è stata chiusa e quindi come dire già questa era forse purtroppo una sconfitta poi ci sono stati, come ci hanno raccontato, ci sono stati dei periodi di abbandono, è stata ristrutturata ed è stata abbandonata di nuovo e noi sappiamo che l'abbandono delle strutture peraltro ristrutturate è una, è una doppia perdita perché sono, sono soldi che si perdono e quindi dovevamo fare di tutto per, per riprenderla velocemente e riconsegnarla ai cittadini che, che aspettavano questa struttura da tempo, inoltre questa struttura accoglie 20 bambini in più rispetto al, al nido che abbiamo di là e che deve essere comunque ristrutturato. E poi è una struttura pubblica, in un territorio in cui i nidi pubblici ce ne sono ancora troppo pochi. Quindi io veramente devo fare le congratulazioni a tutti quelli che hanno lavorato, hanno lavorato bene e in modo molto molto veloce perché perdere altro tempo sarebbe stata un'ulteriore sconfitta per tutti quindi veramente grazie, io credo che abbiate fatto un grandissimo lavoro e questo è, e è quello che serve alle educatrici che hanno lavorato tantissimo peraltro in questa settimana per allestirlo e che si troveranno una struttura nuova da, da far vivere faccio i migliori in bocca al lupo come faccio auguri a tutte le famiglie, a tutte le mamme ai bambini che mi sembra abbiano già preso possesso del giardino e, e come dire ce lo hanno approvato. Faccio i migliori in bocca al lupo e auguri per un anno pieno di, di giochi e di serenità. Grazie veramente a tutti.